Buon salve a tutti, oggi siamo tornati dopo un bel po' di tempo su Up. Perché mi sono chiesto Visto che l'altra volta ci avevamo chiesti come fossero gli youtuber ragazzi da donna Questa volta mi sono chiesto come fossero le youtubers barra streamer donne da uomini E niente oggi scopriremo 6 streamers barra youtubers trasformati in niente proprio di meno che uomini E chissà cosa uscirà Niente prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su tutti i social Se ancora non l'avete fatto e di lasciare un bellissimo like Ok direi di iniziare con la prima streamer Penso la conoscete tutti la grande Bugalella come fosse Bugalella da uomo? Chi lo sa? Ecco qua, HD uomo. Vediamo un po'. <musica> <susurra> Ma che cazzo? Allora, devo dire, non è niente male. I capelli accorciati così sono... Un bacio. Però quell'occhio, quell'occhio. Mamma mia. Sembra un occhio modificato. Sì, perché praticamente ha dovuto rimuovere il capello. Però comunque l'occhio è rimasto più o meno così. Però dai, si nota che è un po' un viso femminile. Perché c'è la forma di un viso femminile. Però devo dire non è niente male. Non è niente male. Che voto dare a questa trasformazione? Dai. bell'otto ci può stare. 7-8 ci può stare. Voi mi scrivete nei commenti a fine video qual è quello... Più decente Qual è la trasformazione con cui vi mettereste? Ecco Andiamo alla prossima Niente poco di meno che Kafkania Proprio lei Perché ho scelto lei? Boh Perché era una che mi è venuta in mente Ho detto Perché non inserirla In mezzo a questa trasformazione Ovviamente le foto che ho scelto Sono quelle un po' più decenti Perché la maggior parte o si vedevano le zinne O... Comunque non era in posizioni adatte per fare queste trasformazioni. Vediamo un po' come fosse Kafka da uomo. H di uomo. 3, 2, 1... Oh mio Dio. Ok, è un po' strana. È un po' strana da guardare, perché c'ha gli occhi, praticamente, suoi, da donna. Non saprei dirti la, con la precisione. Se cambiamo un po' gli occhi, sembro io, praticamente. Sembra la mia versione maschile. Cioè, io praticamente sono kafkania al maschile. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Plot twist. Beh, questo un 6, cioè, non si merita più di altro. Vediamo un po' se faccio cambio sesso. Che succede? Ma che... Ma che cazzo? C'è proprio una trasformazione drastica Qua le è cresciuta direttamente la barba <ride> Non sarebbe malvagio eh? Cagnia con la barba Un prossimo cosplay da uomo ci sarebbe ci sarebbe. Non è malvagio Però sempre quegli occhi un po' lucenti Da, da donna Devo dire non è niente male Ma non abbiamo visto ancora il peggio Il peggio deve ancora venire La prossima niente poco po di meno che proprio lei Kodomo Come fosse Kodomo da, da uomo E eh, lo scopriremo Bene nel ho sputato nello schermo del telefono ma sono detto Tagli. ecco qua H di uomo Vediamo un po' la trasformazione Oh mio Dio Allora Non è malvagissimo Però Sembra che quell'occhio Abbia preso la congiuntivite Cioè C'è stata una trasformazione drastica Beh i capelli non sono niente male A dire la verità Però ripeto Sono sempre gli occhi Quelli che Non vanno Molto bene Se fosse uno streamer Beh dai Lo potrei seguire Tranquillamente Non è male Che voto dare a questa trasformazione Un 6 7 Cioè Non abbiamo visto ancora la trasformazione quella giusta, quella perfetta vabbè D'altronde, tutte le foto che ho trovato di queste streamer Streamers barra youtuber E avevano tutti il trucco, quindi Ci arrangiamo con queste trasformazioni fatte un po' così Beh dai, ci sta, dai Questa forse è una delle trasformazioni un po' più decenti Ma andiamo avanti, andiamo avanti Come prossima abbiamo Imorta, proprio lei Eh, qui sarà difficile la trasformazione Perché è truccata Cioè, cosa dovrebbe trasformare Ho un po' di paura Vediamo un po' Eh, ci sto mettendo un po' applicazione il filtro oh mio dio no che cacchio ho fatto what the fuck è poco cambiata ripeto l'unica cosa sono quegli occhi gli occhi nella trasformazione hanno qualche problema si passa da così a così devo dire mi aspettavo peggio nella trasformazione mi aspettavo peggio non so che cosa è successo si è ingrandito un po la faccia ho visto di peggio in vita mia ho visto di peggio dai questo è andato abbastanza bene un bel lotto solo merita come trasformazione dai oh, face up sembra un passo avanti con le trasformazioni provo solo per curiosità provare quest'altro filtro cambia sesso vediamo cosa succede bene se si muove ad applicare il filtro face up mi fa un piacere niente face up.exe ha smesso di funzionare Mi sa tanto che tutte queste trasformazioni non fanno bene a face up. Oh! Abbiamo rotto l'app, Abbiamo rotto. Niente, non possiamo vedere questa bellissima trasformazione. Dai, ci cioè, accontentiamo di questo. Quello che possiamo fare è accontentarci. Però dai, devo dire che non sta malissimo. Fu ovviamente ha trasformato i capelli in maglia. Cioè il colore dei capelli in maglia. È top. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. La prossima. Prossima streamer. Barra youtuber. Beh, potevamo non uh, metterci lei. Ovvero Violet. Come posso? violet da uomo Visto che ogni tanto sembra un po' Il classico ragazzo medio Vediamo un po' eh... momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento La trasformazione più brutta che io abbia mai visto Cioè praticamente il capello al lato Si è trasformato in questa cosa in un aborto Che cacchio è successo durante la trasformazione No questo non ci sta dai Si vede palese che c'ha la mascella da donna Proprio il viso da donna Però con capelli corti alla barba Cioè non ci sta non ci sta, sembra, sembra una trasformazione fatta male. Non mi piace, io darei 5 barra 6 a questa trasformazione, a dir la verità. Non mi è piaciuto per niente. Forse qua un po' ci siamo migliorati nel cambio sesso. Non so perché tra HD uomo e cambio sesso varia, varia. Ci sono due tipi di uomini. Beh dai, qui non è malvagio questa barba più folta. Forse qui si salva un pochino. Non è niente male qua rispetto a HD uomo che veramente no, questo proprio no. Beh, d'altronde pure io ho scelto una foto decente per fare questa trasformazione, ma era l'unica foto decente che esisteva su tutta Google. Non è facile scegliere anche le immagini. Poi aspetto comunque i vostri voti nei commenti. E siamo arrivati all'ultima di oggi e chi poteva essere se non Lilli Meraviglia. Vediamo un po' come fosse Lilli Meraviglia da uomo. Spero decente. Oh ma Non è cambiato niente Ma non è cambiato niente Cioè Sono cambiati solo gli occhi E accorciato un po' i capelli e i lati Ma questa è una presa per il culo Ma questa è una presa per il culo Ma ci sta trollando Ci sta trollando quest'app Vediamo un uomo normale Non, non cambia niente raga. Vediamo almeno il cambio sesso Se succede qualcosa Qualche trasformazione Cioè praticamente In questa trasformazione Le ha giunto la barba Vabbè Beh vista così Mi sembra un po' Quella cantante Che andò All'Eurosong Vision Con Cita V non mi ricordo come cacchio si chiama. Lei praticamente. È uguale. Hanno ah, di cantare canta. Quindi un bel cosplay di concita ci sta. Mm, questa proprio non ha fatto granché la trasformazione. Che cosa mi cambia da così? A così, non mi cambia niente Che trasformazione mi fai Questa è stata la peggiore, devo dire la verità E niente, questa era FaceApp Io direi di chiudere qua il video Ho fatto il mio, anche oggi Spero che vi sia piaciuta Like, iscrivetevi al canale Seguitemi su tutti i social, mi raccomando ah, scrivetemi anche nei commenti le votazioni delle trasformazioni Noi ci vediamo alla prossima